fammi vedere dai, dai, fammi mamma. mamma ti sta cadendo il dentino amore mio non sento no è completamente storto adesso facciamo piano piano piano piano fammi vedere cosa c'è fammi vedere ce l'hai tutto in avanti oltretutto hai preso la botta ah, ieri a scuola dove vai dove vai amore ti guardi allo specchio guarda come si muove dai, Vieni che proviamo a toglierlo. Allora amore, <ride> proverò a fare come ha fatto Alessia sabato sera, perché ragazzi dovete sapere che Anastasia sabato sera ha perso un dente e oggi è martedì. Dette. Quello là, è vero. Oggi è martedì, no, però ti devi avvicinare e devi fare come hai fatto con Ale. Per faccio la foto, cioè... La mia, della mia compagna. Sì, ma non so se sarò capace. <ride> Ani, se fai così io non te lo toglierò mai, eh. Poi speriamo di non sbagliare dente, di non toglierti quello. Ani, okay. ecco, sai cosa devi fare? Brava, fatelo da sola. Muovilo piano piano, piano piano. Come okay. ha fatto lei. Ti... Zac! Totto, guarda. Sì, magari. Guardalo che si vede che spunta fuori. Dai, fai da brava. Ani, io non ce la faccio. Non, non riesco a togliere i denti. Mi fa senso, devi girare un po' con la pallina. Aia. Ah, yeah. Eh, lo so. Aspetta, non metto le mani in bocca. Ma no, dai. Mm. Magari papà quando finisce di mangiare te no, lo toglie. No. Eh amore, cosa ti devo dire? Io non sono coraggiosa. Cioè, mi viene proprio da svenire, capisci? No. Facciamo una cosa. Leghiamo un filo al dentino no. e alla no, porta. No, no, no, no, no. Dai. No. dai. E <ride> così vai Vediamo se viene in avanti. No, al dente, col dente. A few later. amore fatto la docetta perché stiamo per andare a dormire che domani si va a scuola come va il dentino? si muove ancora tanto fammi vedere, fammelo sentire a me oh, mamma mia ma come esce Oddio Mi fai vedere come ti sei preparata per la notte mm, Che bellina amore, Ma sei bellissima Ascoltami Sono bellissime anche queste qua per Vane e Adesso ti vai a lavare i denti E magari con lo spazzolino elettrico Riusciamo a smuovere ancora un pochino di più e il dentino tura! Faccio io? No dai, ti... No te li lavo io così magari Lo togliamo E stanotte arriva la fatina se lo togliamo No, no. <ride> Cos'è che ti ha convinto? La Fatina? Andiamo, dai! Ani, dai, proviamo! Ho paura! Accendilo! Niente, amore! È ancora lì, fa vedere! Sì, abbiamo un po' paura! e eh vabbè dai vediamo domani mattina come va andiamo magari. a fare la nanna e vediamo domani mattina eh, magari quando andiamo a bido celestia domani mattina davanti alla scuola dobbiamo strappare il dente proprio così? no dai ah, vabbè vediamo dai magari domani mattina quando ti svegli viene via allora amore ultima sbirciatina questo dentino vediamo ferma si sì. Eh, magari domani mattina cade. Dai, andiamo a dormire e vediamo se domani mattina questo dentino cadrà. Va bene? Buonanotte a domani. Notte. A, mm. a domani! Tomorrow. Buongiorno amore! Buongiorno. Ti sei ripresa piano piano? C è, c è. E che problemi avevi stamattina appena sveglia? Eh, allora, la cola, adesso non ce l'ho più e non Ecco, e cosa ti ha fatto la mamma? È da mezz'ora che ti faccio lavaggi nasali, vero? Lavaggi su lavaggi. Perché dai. mi fai le foto stamattina? Cosa fai? Ok, sì, bellissima, amore. Senti, e il dentino è ancora lì? Sì. Ci fai vedere? Ah, oh, sì, è già. È ancora lì, quindi adesso andiamo a scuola e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con questo dentino. Amore, stai facendo colazione? Cracker e Nutella? Dai, dai che andiamo a cuola! Senti, ma se c'è Alessia, proviamo a chiederglielo di togliere il dentino oppure no? Uh -huh. Vuoi? Vorresti? Poi però ti esce un po' di sangue fuori da scuola. Va uh bene. -huh. Ok, va bene. Ok, siamo arrivati davanti alla scuola. Cioè, devi solo appoggiare la manina sulla luce. Perché non si spegne? Si spegne. Dai. Allora, siamo arrivati davanti a scuola, Anastasia. Senti, è probabile che magari oggi ti cada il dente e te lo tolga la maestra. Oh, si è spenta. Come hai fatto? Bo hai toccato tu? Ho fatto solo così. Ah, infatti. Quindi, ehm, dicevo, è probabile che magari oggi mangiando o comunque se si muove molto magari la maestra te lo toglie. Sì. Hai paura? No. No, mm -hmm. bene. Mi raccomando, se la maestra lo toglie, conservalo bene, che lo devi portare a casa. Che chi mm -hmm. arriva poi... No, magari... Per metterla di... Esatto, eh sì, una bustina. Che ci arriva poi? Chi arriva quando fatina. si tolgono? Brava! Chi amore? La fatina, La fatina dei denti! La, La stiamo st spennando <ride> questa fatina dei denti? Per Io, ragazzi, tantissimi soldi perché è dall'anno scorso quando eravamo in vacanza ne cadiamo tantissimi denti. <ride> Come le pere dall'albero! Eh? Va bene, allora fate le bravi a scuola, mi raccomando! Ok? Eh? Capito amore mio? E buona giornata A dopo Ciao Ciao Ciao, Ciao ragazzi sono tornata a casa Fuori da scuola c'era la nostra amica Ma non è riuscita a toglierle il dente Perché non deve essere ancora pronto Quindi ancora un pochino ancorato Speriamo che non cada in classe E soprattutto poverina che riesca a mangiare qualcosina Quando uscirà vedremo come è andata la mattinata E vediamo se entro stasera riusciamo a staccarle questo dentino Eight hours later. Proviamo a togliere il dentino Ciao bimbe Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. ciao Chloe. Ok, Anastasia ha provato a togliere il dentino, anzi Alessia ha provato a togliere il dentino da Anastasia, Brava! amore, è venuto via, yeah, bravissima, grazie Ale, secondo dentino in 4 giorni, eh? ah. fai vedere un po' come adesso <ride> questo bel buchino, allora sabato sera te ne ha tolto uno eh Vanessa? E adesso un altro. Adesso ti balla quello a fianco, speriamo in bene. <ride> <ride> Se non rimani senza denti, amore. Andiamo a casa a far merenda? Uh -huh. Vi devo comunicare una cosa appena arriviamo a casa. Oh, vale. Ve lo comunico appena arriviamo a casa. Eh, state già facendo super merenda? Con le ciambelline al cioccolato, amore! Allora, come vi dicevo prima, vi devo dare due notizie. Non una. No, due. Okay. Una è bella. E l'altra? No, non è brutta, è strana. E oltretutto ci impegnerà questo pomeriggio alla ricerca di una cosa. Però finite la merenda e poi ve le dico. Non è vero, fate merenda con calma. No, Anastasia, non ti devi ingotare. No, Anastasia, non ti devi ingozzare. So che le ciambelline al cioccolato sono buoni, Ani no, con il cibo non si scherza, eh? Allora, avete finito la merenda? Quindi vi posso comunicare ciò che vi devo appunto sì, sì. dire. Oggi mi ha chiamata l'allevatrice, quindi eh, mi ha comunicato innanzitutto il giorno in cui ci darà Gaia. Allora, volete sapere prima la cosa bella o la notizia strana? Quella strana. No, quella è quella, quella, quella, quella, quella, quella, quella... Quella, quella strana. Sì. Quella strana. Quella strana? Quella strana è che Gaia è indovinate non è Gaia ma Candy Candy è il nome che avevamo scelto noi per Gaia rullo di tamburi Notizia stravolgente, sì. cosa può essere Gaia? Dai, potreste arrivarci, eh? Dai, dai. Non è Gaia, ma è un sì. maschio. Oh, oh, oh. Ah. maschio. <ride> Gaia, è un maschio. Vanessa, è sì, oggi, eh sì, oggi l'ha portata dal veterinario per fare il vaccino, sai che doveva fare il vaccino e poi ce la poteva dare e si sono accorti che Gaia ha le palline. E quindi è un maschio. Adesso non Ma non si bello, vedono, bello. eh sì, non si non vedono, bello. però lei non... Aspetta, però lei mi ha detto, io l'ho portata tre volte da un veterinario e, e ha sempre confermato che era femmina Ovviamente non è che stavo tutti i giorni lì a palparla Gaia è un maschio Quindi dobbiamo Vabbè. decidere Il No, il nome Se troviamo un nome con la G sarebbe ancora meglio E più tardi glielo comunico perché deve ah, rifare no. il pedigree La notizia bella è che Gaia, anzi che questo maschietto arriverà quando? Lunedì Domenica eh! messa andremo a prenderlo allora? perché, perché andremo la messa? perché, perché noi andremo a messa dobbiamo andare per forza a messa mi perché mi ti manca? devi iscrivere a catechismo e oggi è mercoledì giovedì, venerdì, sabato e domenica tra quattro ma... giorni ma... avremo ma... il nostro siete contenti lo stesso che è un maschio? Si sì. sì. vero? non mi cambia assolutamente sì. nulla è un... <ride> affetta, come... un nome ah, con ma... la G affetta, come si chiama il fratello di il mio compagno? no a me è venuto in mente gas, mi piace? Mazz! Mazz! Con la G, se ci viene in mente qualcosa, va bene ragazzi! Mino. Se qualcuno mm -hmm. ha da consigliarci un nome abbiamo pochissimo tempo per deciderlo. Perché abbiamo consigliato un nome. Oh, e niente, volevo dirvi questo, che ho ricevuto questa chiamata proprio prima di venirvi a, a prendere. Sei contenta lo stesso? Mm -hmm. Possiamo quindi confermare mm -hmm. che prendiamo il gatto? Sì. Che poi ha questo viso da femminuccia, questi è occhi. Bello. Ma infatti non... boh, è strano, però vabbè, fa niente, ormai eravamo, eravamo convinti fosse femmina, invece arriverà un maschietto. Va bene? Pensiamo a un nome con la G. E con il mio maschietto? È un maschio. Poi. No, l'altro. Anche. Allora, facciamo intanto vedere che ha perso i dentini. Guardate che bella, che bella bocca che ha Vassasi adesso. Sei carinissima, amore mio. Sei contenta che vi hai caduto anche questo dentino? Ti ha fatto male Alessia? Un pochino poco poco, però sei stata sì, sì. bravissima io vedo che a casa c'era sorpresa non c'era il gattino no, eh, magari amore, ha fatto il vaccino oggi il gattino, Pens va bene allora, eh, il video ragazzi, finisce qua ragazzi, lui è un coccolone è un coccolone, allora. ma io sono anche contenta che sia un maschietto, abbiamo la cricettina femmina e eh, almeno eh, eh, mm. ancora merenda fate, mamma mia quando uscite mm. da scuola siete super affamate ma tu riesci a mangiare, sei senza venti sì, ragazzi se questo video vi è piaciuto iscrivetevi, iscrivetevi al canale, canale attivate, attivate la campanella, campanella e lasciate un bel like a questo e video e se non avete ancora visto il video quello di ragazzino dove lo carezziamo diamo un bacio guardatelo subito e se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici lo sì. no, so no, magari guardate, guardate dopo quello, quando faremo i video guardateli due a due così. bravo amore va bene, va bene no. ciao ciao